Oggi faremo una lezione sul sorpasso e ci concentreremo sugli aspetti che riguardano lo spazio e il tempo necessari per effettuare questa manovra. Per rendere la cosa più accattivante faremo una prova su strada. Allora, in questo primo esperimento proveremo a sopravanzare il veicolo che ci precede eh, con una differenza di velocità di 20 km/h in movimento ok possiamo partire Adesso eh, ci sarà un secondo caso eh, in cui supereremo una macchina ferma, quindi mantenendo sempre la stessa differenza di velocità di 20 km. Allora adesso vedremo un po' più nel dettaglio quello che abbiamo visto su strada. Eh, appunto avevamo visto due casi, il primo in cui avevamo il superamento di un veicolo in movimento eh, e il secondo invece eh, il sopravanzamento di un veicolo fermo in doppia fila. Allora adesso analizziamo il primo caso. appunto il nostro veicolo sta andando a 50 km/h e il veicolo che dobbiamo sopravanzare sta andando a 30 km/h. Uh, a questo punto per la sicurezza stradale noi dobbiamo tenere presente di dover mantenere una distanza di sicurezza uh, dal veicolo che ci precede di 14 metri, che è più o meno lo spazio che percorriamo in un secondo, e poi dovremmo lasciargli una distanza di sicurezza di 9 metri al rientro dal sorpasso. Um, Adesso ci concentriamo sulla figura e appunto vediamo che le variabili in questione sono fondamentalmente queste due distanze di sicurezza di cui abbiamo parlato e la lunghezza sia del nostro veicolo che del veicolo che dobbiamo sopravanzare. Ovviamente eh, variando le lunghezze ed eventualmente queste distanze di sicurezza varierà anche il nostro calcolo finale. Eh, quindi ritorniamo un attimo alla nostra risoluzione. I metri che eh, dobbiamo recuperare al, al veicolo che dobbiamo sopravanzare sono fondamentalmente la somma di queste quattro distanze, quindi i 14 metri eh, della distanza di sicurezza 1, i 5 metri della lunghezza del veicolo che dobbiamo sopravanzare, i 9 metri che li dobbiamo lasciare come distanza di sicurezza e poi i 4 metri che sarà la lunghezza del nostro veicolo che dobbiamo ancora far passare in fase di rientro, arrivando quindi a 32 metri come distanza da recuperargli. A questo punto sarà interessante calcolare la differenza di velocità, che sarà di 20 km h e eh, quindi con la formula elementare eh, tempo uguale a spazio fratto velocità, possiamo ottenere eh, il tempo necessario per eh, compiere l'intera manovra, che sarà di circa 6 secondi. A questo punto, eh, per ottenere però eh, lo spazio totale che ci servirà per compiere eh, la manovra fino in fondo, dovremmo moltiplicare i 14 metri al secondo, che corrispondono ai 50 km orari a cui stiamo viaggiando, per il tempo, che sarà di 6 secondi, ottenendo quindi 84 metri. Adesso analizzeremo il caso 2, eh, quindi eh, manterremo sempre la stessa differenza di velocità. Eh, in questo caso però eh, il veicolo da sopravanzare sarà fermo eh, e noi eh, lo sopravanzeremo a una velocità di 20 km h eh, Per semplicità e per far vedere bene eh, la differenza che vorremmo sottolineare alla fine, eh, manterremo sempre le stesse distanze di sicurezza, anche se con queste velocità in realtà potrebbero essere inferiori, però mh, viene eh, meglio ai fini dell'esperimento. Fino, ehm, quindi ripercorrendo il caso 1, in realtà eh, potremmo applicare gli stessi ragionamenti, eh, quindi sia sui metri da recuperare, eh, che appunto sulla differenza di velocità che sarà la stessa, e, eh, e quindi anche il tempo sarà lo stesso, perché dovremo sempre recuperare quei 32 metri, e la velocità, la delta velocità sarà la stessa, quindi ci impiegheremo comunque 6 secondi ma la cosa che cambierà eh, notevolmente invece sarà lo spazio totale perché non dovremo più moltiplicare i 14 metri al secondo per i 6 secondi ma soltanto 5,5 metri al secondo per i 6 secondi ottenendo uno spazio di 33 metri questi 5,5 metri al secondo non sono nient'altro che eh, l'equivalente dei 20 km orari ma espressi in metri al secondo. In conclusione la cosa che vogliamo far notare è che appunto, quando decidiamo di compiere una manovra di sorpasso eh, dovremmo fare molta attenzione alle velocità e le differenze di velocità che stiamo eh, mantenendo, in quanto eh, il tempo rimarrà sempre invariato, ma eh, la cosa a cui fare molta attenzione in un sorpasso ad alta velocità sarà proprio lo spazio. Che all'aumentare di velocità aumenterà di molto. Infatti, nel primo caso eh, tra 50 km/h e 30 km/h, quindi con una delta V, di 20 km/h avremo 84 metri come spazio totale, mentre nel caso 2 la delta V sarà sempre di 20 km/h. Ma essendo il veicolo eh, sorpassante eh, ad una velocità di 20 km/h, eh, lo spazio totale per compiere la manovra sarà soltanto di 33 metri.